L'altra operazione fondamentale che si può fare con i vettori è il prodotto. In realtà il prodotto di vettori eh, può essere di tre tipologie diverse a, seco a seconda delle grandezze che andiamo a moltiplicare e a seconda del risultato che andiamo ad ottenere. Vediamole nell'ordine. Il primo tipo di prodotto è quello che vede il prodotto tra un vettore e una grandezza scalare. In, que in questo caso il prodotto che otteniamo, indichiamolo con la lettera P, è ancora un vettore, quindi lo la notazione è quella vettoriale. E lo otteniamo moltiplicando una grandezza scalare S per un, per un altro vettore V il, il risultato appunto dicevo è un vettore che ha queste caratteristiche il modulo del vettore P è chiaramente dato da S per il modulo del vettore V la direzione è direzione di P è uguale alla direzione del vettore V e il verso di P può essere uguale al verso di V se S è maggiore di 0 opposto a quello di v se s è minore di 0 se utilizziamo la notazione dei versori allora se scriviamo il vettore v sul piano come vx i y, j, allora il vettore prodotto p s per v sarà dato dalle componenti, le singole componenti moltiplicate per s del vettore v. Un esempio di prodotto di un vettore per una grandezza scalare è dato dalla seconda legge di Newton, dove la forza F applicata a una particella di massa m che eh, subisce un'accelerazione, supponiamo eh, di valore A, è data dalla nota formula m per A, dove m è la grandezza scalare che rappresenta la massa del corpo. mettiamo in evidenza questo primo caso, questa prima tipologia di prodotto prodotto di un vettore per una grandezza scalare passiamo alla seconda tipologia di prodotto quello che viene definito il prodotto scalare in questo caso il prodotto è fatto tra due vettori e il risultato è una grandezza scalare. In questo caso il prodotto B lo indichiamo come il prodotto scalare di un vettore A per un vettore B, dove si usa questa notazione dove il prodotto scalare è rappresentato da un punto che divide i due vettori e viene pronunciato A scalar B. Il risultato di, questa, eh, di questo prodotto è dato dal, dal modulo di A per il modulo di B per il coseno dell'angolo Φ, dove l'angolo Φ rappresenta l'angolo compreso tra i due vettori che siano questi, l'angolo Φ è rappresentato dal, dall'angolo compreso tra i due vettori. In realtà essendo eh, comparendo il coseno di Φ, l'angolo Φ può essere anche l'angolo esterno compreso tra i due vettori perché il, il calcolo del coseno nei due casi mi porta allo stesso risultato con lo stesso con lo stesso segno un, un esempio di eh, questo tipo di grandezza eh, lo abbiamo nel calcolo del lavoro compiuto da una forza F su una particella che, su un corpo che subisce uno spostamento individuato da, da un vettore spostamento appunto di, in, in questo caso, il lavoro che è una grandezza scalare è data dal prodotto eh, scalare appunto del, della forza applicata per scalare il vettore spostamento di dove il risultato del lavoro è dato dal prodotto delle, dei moduli della forza applicata per lo spostamento subito però moltiplicato per il coseno dell'angolo Φ che rappresenta appunto l'angolo tra la forza applicata e lo spostamento una caratteristica del, del prodotto scalare è eh, comparendo il coseno dell'angolo phi, avremo che eh, il prodotto scalare è massimo quando i due vettori A e B sono paralleli, quindi quando l'angolo Φ è 0 e sarà 0 quando l'angolo phi tra i due vettori è 90 gradi, cioè quando due, i due vettori sono tra loro perpendicolari. Quindi avremo che... a scalar b è uguale ad a al modulo di a per il modulo di b quando fi è uguale a 0 gradi quindi vettori paralleli sarà uguale a 0 quando φ è uguale a 90 gradi vettori perpendicolari anche questa tipologia di prodotto evidenziamola per ricordarcene le caratteristiche. Il terzo e ultimo tipo di prodotto è quello che prende il nome di prodotto il terzo e ultimo tipo di prodotto è quello che prende il nome di prodotto vettoriale. Il prodotto vettoriale è appunto un prodotto tra due vettori che mi dà come risultato un altro vettore. Lo indichiamo in questo caso come P uguale a vettor B. Si usa questa notazione della lettera, diciamo x, il segno di moltiplicazione tra i due vettori A e B. Il risultato di questo eh, prodotto, come vedete, è ancora un vettore P che ha queste caratteristiche, il, il modulo di P è dato dal modulo di A per il modulo di B per il seno dell'angolo φ, dove anche in questo caso l'angolo φ è rappresentato dall'angolo minore compreso tra i due vettori a e b. Quindi l'angolo Φ in questo caso è esclusivamente quello interno tra A e B perché se passassimo all'angolo esterno otterremmo un, un valore negativo. La direzione del vettore P è sempre perpendicolare al piano formato. Sul quale, sul quale giacciono i vettori A e B quindi abbiamo che la, la direzione di P è perpendicolare ad A e B al piano sul quale si trovano A e B e il verso è, eh, lo otteniamo applicando la regola della mano destra. Come si applica la regola della mano destra? Si, si fa coincidere, eh, diciamo, si dispongono le tre dita indice, medio e pollice perpendicolari tra di loro. Lungo, eh, si pone l'indice lungo la direzione del vettore A. Si pone il medio lungo la direzione del vettore B e il risultato, cioè il vettore P, risulta eh, indicato dalla direzione del, del pollice e in questo caso se fate la prova il, eh, il risultato è eh, verso il basso cioè nella direzione nella terza direzione orientata verso il basso quindi per il verso verso di p abbiamo da utilizzare la regola della mano destra. Un esempio di, di prodotto vettoriale tra grandezze fisiche si ha nel, nel momento della quantità di motto il momento della quantità di motto che indichiamo con la lettera L di un, di un punto avente massa m che si muove con velocità v a una certa eh, distanza definita da, che si trova a una certa distanza r da un punto di riferimento che può essere l'origine degli assi e questa distanza è indicata dal, dal vettore eh, distanza appunto r prodotto vettoriale per la velocità con la quale si sta muovendo il punto in quell'istante. Altri casi li troveremo nel, nelle relazioni fra i campi elettrici e i campi magnetici. Quindi nel caso del prodotto vettoriale, anche in questo caso lo evidenziamo come una delle operazioni fondamentali che possiamo effettuare tra i vettori.